F1, la williams spelleville, Villeneuve, non è persona gradita. F1, la Williams-Espelle Villeneuve, non è persona gradita. Alla base della Decisione della Scuderia, la critiche dell'ex campione del mondo a Lancestrol. La reazione, la vita va avanti, surce, http, www.repubblica.it.